Sì, eh, la mozione negli intenti del centrodestra è sicuramente condivisibile. Il problema è che tutte queste eh, problematiche sollevate hanno già trovato risposta o stanno trovando risposta negli atti che questa amministrazione ha portato e sta portando avanti. Parlo della mobilità dove il tridente è sicuramente tutelato con specifiche eh, discipline e indirizzi Parlo eh, della cultura, parlo del commercio. Eh, ricordo che eh, questa amministrazione nel 2017 ha approvato una delibera del commercio sulla Repubblica che definisce importanti novità e dà strumenti importanti ai municipi per poter intervenire sulle violazioni e sulle delocalizzazioni dei posteggi. Se parliamo di abusivismo, questa amministrazione sta intervenendo con la Polizia Locale per reprimere ogni fenomeno di abusivismo. Se parliamo di eh, rispetto al commercio sulla Repubblica, ecco, questa eh, domanda andrebbe posta al Primo Municipio e noi tramite la Direzione Generale siamo intervenuti presso il Primo Municipio cioè, chiedendo di attivare i poteri sostitutivi per la rilocalizzazione che voleva Marino o per la delocalizzazione che questa amministrazione ha portato avanti, che sono strumenti a disposizione dei municipi per spostare tutti i posteggi che non sono, non sono considerati consoni all'area in cui si trovano. Purtroppo, ci spiace dire che poco è stato, o nulla è stato fatto in questo senso, ma noi come amministrazione comunale stiamo premendo con tutti i nostri poteri affinché venga data attuazione in breve tempo a questa cosa. Grazie.